Salve e benvenuti alle previsioni del tempo per martedì 21 luglio 2020, giornata caratterizzata dal consistente intervallo di aria prevalentemente terza in cammino dall'esatto ponente atlantico. Le sole coperture in principio di giornata si attendono in entrata dalle Alpi baldostane e tirolesi ed in inserimento all'entroterra livornese laddove nel proseguimento del giorno è prevista lieve ma possibile attività elettrica. L'azione di Ponente in proiezione sull'arco alpino potrebbe aggiungere durante la seconda fase del giorno, copertura sul Piemonte ed in alta quota comprese le massime vette peninsulari. Per poi contenere la maggioranza degli annuvolamenti sulle Alpi centro-orientali e trasportando possibile foschie in entrata dal Mar Ligure sin dentro la Valle Pisana venti in incidenza variabile sui settori superiori degli appennini di Mezzogiorno ed in discesa lungo la medesima diagonale ed il centro della Sardegna, in persistente accelerazione sulla costa ionica e lo stretto reggio messinese, con relativo sostegno al movimento delle acque, così come nel canal di Sardegna, poco mosso o di imprevisione di quiete in ogni altro bacino. In aumento sono le temperature massime finora registrate in pressoché ogni regione, ed in variabilità la soglia minima delle medesime. Con le temperature salutiamo, augurando buona giornata.